piace vedere gente pazza che fa trick estremi su due ruote? Questa è la serie che fa per te. Io giro in mountain bike freestyle, faccio trick estremi, ma la cosa che amo più di tutte è vedere gli altri fare i trick estremi, uno perché non rischio io, due perché c'è un sacco di gente con tantissima creatività che inventa ogni anno e ogni giorno nuovi trick mi ricordo che da bambino ero sempre alla ricerca di cassette, dvd, giornali che mi mostrassero dei trick con qualsiasi cosa poi nel tempo ci sono entrato io in quel mondo ma quella sensazione che si prova quando si vedono questi trick estremi e i cosiddetti word first cioè i trick che non sono mai stati fatti prima d'ora è sempre una sensazione che... Lascia quel buon sapore in bocca E ho detto, perché non portarlo anche su YouTube Italia? Istruiamo un po' le persone che guardano i miei video Facciamogli vedere un po' di trick che sono stati fatti in passato Ma che tuttora sono estremissimi Fatemi sapere nei commenti se per un prossimo episodio Magari è meglio fare prima BMX Trick con la bici da downhill Freestyle motocross Magari un episodio invernale anche per gli sci Per l'episodio di oggi Partiamo proprio dalla categoria che mi vede protagonista Lo slopestyle Quindi il freestyle vero e proprio con la mountain bike Partiamo a boom Triplo backflip uno dei video che più mi ha ispirato in assoluto alla mia giovane età si poteva fare un triple backflip, un membro della Nitro Circle ragazzi la crew di Pastrana, il rider di freestyle, motocross ma anche di tutti gli action sport più pazzo di sempre in questo caso il primissimo triple backflip in mountain bike chiuso su terra è stato fatto da Gavin Godfrey su un salto senza senso gigantesco soltanto guardate questo double backflip quanto tempo sta in aria e quanto deve rallentare la rotazione triple backflip veramente perfetto se notate ha proprio fermato la testa durante la rotazione cioè lui non guardava indietro guardava avanti in modo tale che ad ogni fine di ogni giro lui riusciva a guardare giù e vedere sempre l'atterraggio eseguito da manuale piccola curiosità subito dopo di lui l'ha chiuso anche Ethan Roberts che però ha messo giù un piede comunque io mi sarei accontentato lo stesso di averlo chiuso tra l'altro l'ho anche provato anche io questo trick solo sull'airbag e io sull'airbag mi sono rotto la clavicola in realtà l'airbag era morbido è solo che rotolando sono uscito nell'airbag tirato una stecca della madonna e mi sono rotto la clavicola <musica> Passiamo a uno degli idei della mountain bike freestyle, Brandon Semenuk, che ci regala questo 7 cork bar spin dallo step down. Ragazzi. Per me questo trick non ha senso, io è da anni che ci lavoro per cercare di farlo costantemente su un salto normale, non su uno step down, e per chi non lo sapesse uno step down come vedete è un salto dove la rampa è molto bassa e l'atterraggio è più basso della rampa, quindi andate solo in caduta. Io non riesco a farlo su salti normali, ma dallo step down non mi mai di farlo, 7 core bar spin. Per chi non lo sapesse, certe volte si prende ispirazione da altri sport per imparare i trick e in questo caso Simon Gozek ha preso ispirazione dall'FMX facendo questo flip tsunami tiratissimo yeah. I wake up, flex, siamo a Red Bull District Street Ride In Norimberga Contest a cui ho partecipato anch'io Non di quell'anno Comunque la cosa particolare di questo trick Oltre al fatto che vabbè L'estensione è pazzesca Cioè guardate com'è messo Lui sta guardando avanti La bici è già al contrario Veramente bellissimo Però la cosa veramente particolare È che se notate in partenza Vedete quelle due manopole Manovelle che ha montate sul manubrio Quelle si chiamano flip lever Sono delle leve Che servono proprio a stoppare come vedete la rotazione della bici, una volta che la bici è partita e gira, tu per bloccarla come fai? queste leve appoggiandosi sull'avambraccio fanno bloccare completamente la rotazione e vi permettono di risalire sulla bici è dura ripetere un trick del genere durante una run di un contest proprio perché devi montare apposta queste leve però per altre trick darebbero fastidio chi ha detto che un trick basico come manual non può essere mixato a trick estremi? Adrian Tell ha pensato bene di fare un backflip, atterrare in manual e scendere dal drop in front flip, ragazzi. cioè equilibrio 200% e convinzione a manetta perché già soltanto front flip da un drop è difficile e con sempre connesso manual vi mostro questo trick che ha fatto sempre il Don Brandon Semenuk in uno dei suoi row 100 dove al termine un manual lunghissimo Su una cosa abbandonata Ha tirato Betty. Questo a me personalmente Mi impressiona un po' di meno Ma la cosa difficile È che comunque Ha fatto un manual Molto molto molto molto Molto molto molto Molto lungo E poi Da lì devi azzeccare Nel momento perfetto Quella spinta di flip Che se per sbaglio Ti lasci cadere Un po' troppo presto indietro Direi una nuccata Sullo spigolo di cemento Che non lo trovavamo più meno. Il prossimo trick che ho trovato È solo per i veri Fan dello slopestyle Benny Phillips Dall'Australia Rider Paz che non si vede più in giro da anni in un suo edit del credo 2013-14 ha mostrato trick impensabili ma in particolare un trick che ad oggi non si è ancora visto cioè 360 triplo downside tail whip ragazzi lui gira attorno alla bici e nel frattempo in mezzo c'è anche un triplo whip niente di che eh però vabbè piccolo spoiler in realtà l'ho visto fare da un altro rider, dal nostro buon Emil Johansson, l'ha fatto in allenamento al Doom, non ho il video, lo vedremo presto in gara, tranquilli. I drop si possono fare dritti, ma ormai i rider li fanno anche facendo 180 e prendendoli all'indietro. Questo trick normale quando fai 180 si chiama halfcab, ma il buon Brandon Semenuk ha deciso di step stepappare notevolmente il gioco, facendo halfcab 540. Io vi assicuro, che ho provato a fare Alt Cap 180 da un drop alto ed è difficile. Alt Cap 540 è una cosa veramente fuori, fuori dal normale. La rotazione può sembrare semplice, ma la tecnicità di arrivare all'indietro su un drop alto, magari 3-4 metri, avere la freddezza di spingere mantenere il baricentro perfetto, bilanciato, è una cosa da alieni ragazzi. Nient'altro All'inizio abbiamo parlato di Nitro Circus e di Travis. Strana. Perché non mostrarvi proprio un trick Fatto da Travis Pastrana in mountain bike Pastrana in mountain bike Mica gira in freestyle motocross eh, Sì ma eh, ragazzi è il dio del freestyle Prende qualsiasi cosa e fai trick Double backflip 360 con la mountain bike Per uno che non gira in mountain bike Non ha senso cioè, perfetto non so cosa dire penso sia semplice da capire è un doppio backflip con all'interno anche un 360 e se vogliamo proprio essere pignoli in realtà lui l'ha chiuso su una specie di materasso leggermente morbido questo trick è stato fatto poi anche da Tom Vastinbergen recentemente lui l'ha fatto su un salto più grosso e sul duro forse il primato di questo trick può essere considerato a Tom Vastinbergen ma tenete conto che quando si parla di questa difficoltà di trick anche atterrarlo su una cosa leggermente morbida conta come chiuderlo più o meno sul duro Chapeau a Tom Vassimbergen per averle fatto proprio sulla terra Travis Pastana l'ha fatto molti anni prima E non gira in bici Sempre Nitro Circus, un altro show, un altro folle, Dustin Weigel, tutti questi qua di Nitro Circus non si sa da dove prendono tutte queste skills perché sanno girare con qualsiasi cosa ma è per quello che sono stati scelti da, dal signor Travis Pastrana per fare questi show di Nitro Circus. Ha inventato questo trick che si chiama Carolla, assomiglia a un trick che fanno in mountain bike che hanno chiuso che si chiama Calirol o Body Varial, la bici sta dritta e voi in aria fate un 360 col corpo, la riprendete, risalite e vi mettete su due ma in questo caso la differenza notevole per cui ho scelto di farvi vedere in particolare questo Carroll trick e non il body È che uno è l'unico ad averlo fatto e due è molto più difficile Perché lui, tanto che fa il 360, non è in verticale, in aria. Lui è sdraiato È difficilissimo già solo tuffandosi in acqua e farlo a corpo libero Qui devi farlo mantenendo l'equilibrio perché una volta che hai la rotazione devi riprendere la bici e rimettertela sotto e atterrare Non ho mai visto nessun altro farlo Complimenti come poteva non mancare in questo video Emilio Johansson cioè l'ultimo crankcross abbiamo visto dallo step down 3.6 wishing viper già quello è un trick che merita di essere in questo video ma ne fa altri milioni nella sua stessa run ha messo un altro 3.6 bar Spin to double downside tail whip cioè robe complessissime tecnicamente forse un po' meno spettacolari rispetto ad altri trick ma vi assicuro che dal punto di vista tecnico di un rider sono le cose più difficili in assoluto però l'ho voluto inserire in particolare per un trick che non ho più visto fare a quasi nessuno un anno al nine nights ha deciso deciso di fare in un'ora 6 world first, tra cui un backflip quintuplo bar spin, 5 bar spin in backflip. Emiliano Manolesta. Per chi mi conosce bene sa che anch'io nel 2015 ho provato un trick folle, di preciso è backflip tail whip down drop, quindi da una passerella piatta Non l'ho chiuso e sottolineo che non avendo la possibilità di provarlo su strutture morbide Io quel trick l'ho provato direttamente sul duro Qualche anno dopo il mio probabile world first se l'è preso Brett Reader, Che ha fatto appunto back criterio dal drop a casa sua Chiuso perfettamente, molto molto pulito Ma la cosa più impressionante di reader è che poi lui è riuscito a farlo anche in contest Quindi dopo aver fatto una run con un altri mille trick In fondo quando sei il momento più stanco l'ha fatto flip Chapeau proseguiamo con Pavel Alekin russo matto che ha fatto backflip windshield viper praticamente backflip opposite tail whip to regular tail whip praticamente ti spezzi il piede in aria quando calci via la bici dall'altra parte Griffin Paulson dal Canada che recentemente non edita ha mostrato un doppio backflip bar spin la bestia David Gozek che ha deciso di aggiungere un ulteriore tail whip ha già il difficilissimo triplo whip quadruplo tail whip in un solo salto con la mountain bike io faccio fatica a farne tre e lui ne ha fatti quattro ma chi ha fatto per primo doppio front flip con la mountain bike? Benvenuto a Guado nel 2011 e credo sia tuttora uno dei pochi che comunque riesce a fare costantemente questo trick. Mad Jones, atleta inglese Red Bull, per un suo edit apre il video con un caveman barra ninja drop in backflip Superman Seagreb molto, molto creativo. Chiaramente un trick che probabilmente non si vedrà mai in contest, ma mi è piaciuto quindi ho voluto inserirlo in questa compilation. Ah, tra l'altro, riguardando poi tutto l'edit in fondo al video, a fare anche tipo backflip atterrando su un ceppo e poi frontflip, altra cosa fuori da normale. Buttiamocelo dentro, che male non ci fa. Nei ricordi del Toto Bambino è rimasto impresso un nome, Mike Montgomery. Al tempo era veramente uno di quelli che sendava più di tutti, uno di quelli che proprio faceva progredire lo sport con trick molto innovativi e sempre ispirati molto al freestyle motocross. Appunto, cercando un po' di suoi video su internet, mi è ricapitato di vedere questo trick. Oh non mi ricordo come si chiama neanche in freestyle motocross perché non mi ricordo il nome semplicemente ragazzi <ride> però mi piace veramente un sacco portarsi davanti al manubrio e soprattutto stendersi così tanto in bici quasi oserei dire più difficile che in freestyle motocross perché in motocross hai la moto che ti tiene molto stabile quindi ogni tuo movimento che fai non influisce tanto sulla rotazione perché tanto la moto pesa più di te quindi una volta che hai spinto il backflip giusto poi la moto ti porta in aria Mike Montgomery non ti dimentico tra i ragazzi giovani della scena slopestyle attuale c'è un ragazzo Polkoderck, oltre a fare i contest comunque si sta andando a fare, si sbatte per fare questi edit molto molto brevi ma con dei trick veramente martellanti. L'edit che l'ha fatto esplodere è My War, ha mostrato un half cup, quindi sempre come vi dicevo atterrare all'indietro su una passerella di legno, ma seguito da un flare ragazzi. Flare è un bel clip 180, questo ha scioccato un po' la scena mondiale della mountain bike al tempo due o tre anni fa e tuttora è l'unico che ho visto chiudere questo trick in realtà adesso che mi viene in mente anche Matt Maddup, in un edit recente ha fatto una roba simile ma facendo solo backflip all'indietro e atterrando su una discesa di terra fatta apposta però quello è esclusivamente per il video questo ipoteticamente questo trick di Polkoderk è ripetibile in contest anche se la vedo dura perché è nazissimo e la possibilità di sbagliarlo è altissima piccola parentesi su Polkoderk proprio perché ha fatto anche un secondo edit My War 2, dove ha mostrato un doppio backflip da uno step down e questo era veramente un doppio backflip da uno vero step down e secondo me io considero questo doppio backfield step down il primo backfield da doppio step down mai fatto perché altri hanno, hanno detto di averlo fatto prima ma la rampa era alta e non erano veri step down ragazzi il primo doppio backfield da un vero step down l'ha fatto Paul Coderck secondo me chiudo questa compilation di trick estremi nello slopestyle door jump con il buon Nicoli Rogatti la bestia nera dello slopestyle. L'animale dello slopestyle, il cinghiale delle biciclette. Lui è fortissimo come sappiamo nelle rotazioni e infatti è stato il primo e unico al mondo ad aver fatto un 1440 in mountain bike. E viene chiamato così proprio perché sono quattro rotazioni, ma di cui una in avanti e tre sull'asse verticale, sì, verticale. Insomma, quale che giri per così. Appunto si può anche chiamare in realtà front cork 1080 per i non esperti casual Quindi quello che faccio io Frontflip360 Poi c'è Twister Frontflip720 Questo 1440 Che è Frontflip1080 Spero di non essermi dilungato troppo E spero di aver fatto un po' di cultura In questo YouTube Italia Che magari Tanti ragazzi Si sono appassionati allo sport Ma non conoscono tutti i trick Che ci sono dietro nella mountain bike E quindi magari a un contest Guardando la diretta Uno vede un trick E dice Ma quello non l'ha mai fatto nessuno Invece Non l'ho già fatto Scrivetemi nei commenti che episodio preferite per primo. Trick, salti strani con le bici di H, BMX, freestyle, motocross o sci. Scrivetemi nei commenti quale preferite. Io adesso vi lascio che devo appunto montare il video che ho appena registrato. Una rottura di palle. Ci vediamo al prossimo episodio. ciao ciao ciao ciao ciao ciao.